e la verniciatura del i termosifoni. Questa è? Arrighini? Poliuretanico, monocomponente. 90, sì. Arrighini, poliuretanico, monocomponente. Gira un po' il, il barattolo. Cosa si chiama? Power Cap Arrighini. Ah, poverti altro. Poi lo vado Non lo so, io sono sempre per le vernici all'acqua. comunque, mi spiace. Eh? Sono sempre per le vernici all'acqua. Sì, ma no. Almeno il pollurale è un po' più, un po più... esempio, Senti, senti un po' No, lo sento. è più forte, lo senti. Sì, ma no, voglio dire, però per me è una questione proprio di... La copertura è già, eh, questa. Vabbè, ah, che se lo danno Al corpo, di... Preferisco le cose ecologiche. E questa è ecologica. Questa è ecologica, non credo. Non credo proprio. Eh no, il poliuretanico, è rigido, all'acqua. Eh, vabbè, ma poliuretanico? Eh, all'acqua, come c'è cioè possibilità All'acqua catalizzato? No, non credo che sia che sia segnata come ecologica questa. Ah, Ce l'hai lo scanner Poi lo scanner Ah, ora boh scannerizzo. Sì. Questa vedi è segnata come HCCP però? Mm -hmm dovrebbe essere per il, aspetta un po' vedere, dovrebbe essere con con basso WOC e con um, adatta per gli ospedali. Certo, per i per